Ciao sono Marco e mentre passeggiavo facevo dei pensieri e me ne è venuto in mente uno che voglio condividere con te. Il concetto è legato all'equilibrio. Dobbiamo essere sempre equilibrati. È chiaro che un equilibrio serve perché altrimenti io per esempio non potrei riuscire a stare in piedi, ma è anche vera una cosa che per riuscire a fare un passo in avanti devo squilibrarmi per un momento cioè devo perdere l'equilibrio in avanti per poter fare questo passo quindi che cosa significa questo ed è un pensiero che sto facendo così al volo insieme con te stiamo ragionando insieme significa che è bene vivere in equilibrio ma se vogliamo progredire un po' dobbiamo trovare un po' di squilibrio o meglio ce lo dobbiamo generare da soli il progresso è generato dallo squilibrio io credo non so se sei d'accordo con me questo è un pensiero che mi è venuto al volo e ho voluto condividerlo con te se sei d'accordo magari fammelo sapere ma anche e soprattutto se non sei d'accordo fammelo sapere scrivilo nello spazio dei commenti e se ritieni questo video uno spunto per poter far riflettere altre persone allora condividilo io sono su un percorso piuttosto sdrucciolevole e continuo verso il tramonto che siamo su quell'orario lì. Ti saluto con un abbraccio. Ciao.